Grazie Presidente. Parliamo di un'area che è stata ceduta a titolo gratuito dal demanio a Roma Capitale nel 1987, eh, con legge numero 453 del 29 ottobre, appunto di 30 e passa anni fa. Eh, Nell'arco di questo lungo periodo di tempo il Comune vi ha realizzato un parco, appunto il parco di centocelle, eh, due impianti sportivi comunali e altre strutture. Nel 2008 eh, un decreto legge ha abrogato la legge del 1987 e questo ha creato un problema perché in questi anni il Comune non, era, non è mai andato ad effettuare la trascrizione del passaggio di proprietà e, e quindi il problema che si crea è che il Comune ha investito soldi per realizzare ecco, un parco degli impianti sportivi che poi sono stati anche dati in concessione e, e in questo momento non eh, manca questo passaggio, quindi la formalizzazione del, del diritto di proprietà dal demanio al comune a tal riguardo c'è anche un, un parere abbiamo trattato il tema in commissione l'ultima volta il primo agosto di quest'anno e successivamente ho chiesto all'avvocatore un parere il parere che è pervenuto e conferma la lettura che abbiamo dato in commissione di questa lunga vicenda ovvero che il diritto effettivamente si è trasferito in capo all'amministrazione tornando ai, ai due impianti sportivi uno dei due ha una concessione che scadrà nel 2030, l'altro scadrà l'anno prossimo. In entrambi i casi è necessario e urgente a questo punto andare a completare questo ITER, perché in un caso appunto, come è scritto nella parte finale della mozione, bisognerà provvedere ad a pubblicare il bando per riassegnarne la concessione. Nell'altro caso, invece nel caso in cui dovessero essere necessari dei lavori di manutenzione o qualsiasi tipo di eh, miglioria o anche manutenzione ordinaria da autorizzare, l'amministrazione non potrà farlo finché appunto, non avrà formalizzato correttamente il, la sua proprietà. Per questo motivo appunto, chiediamo alla giunta di dare eh, impulso a, a questo atto ed effettuare ecco, questa, questa trascrizione. Grazie.